Lo spettacolo è finito nel momento in cui io non posso più continuare a parlare di cucina. Perché ho sentito parlare di una legge europea, ancora una volta, che vi ordina la gente di portare i dolci fatti in casa nel compleanno, per le scuole, per il compleanno di proprio Io voglio capire di quel picchione che fa queste leggi, che dà a mangiare al suo figlio per spazzatura. Pasta nasce un, un po' più di dieci anni fa, io ero un DJ, mettevo musica un po' in giro per l'Europa, nei centri sociali, nei club. E sono salentino, però un po' giramondo e però mi piaceva troppo cucinare e soprattutto mangiare. E niente, quindi a un certo punto le cose si sono mischiate e ho cominciato a cucinare mettendo vinili. Ed è nato Don Pasta ed è nato Full Sound System. Tutti parlano di cucina in questo momento, parlano spesso a sproposito e comunque parlano di una cucina che io non ho mai visto cioè io che vengo dalle, eh, da un luogo rurale come il Salento vedo che la cucina eh, di cui si parla nelle televisioni, nei giornali non l'ho mai vista e quindi mi sono detto ma dove stai il problema? Io ho deciso di cominciare a girare l'Italia rurale l'Italia delle campagne, dei, dei monti, dei, dei porticcioli per chiedere alle signore, ai vecchi contadini quale fosse la loro cucina questo è il progetto Artusia Mix, un, un viaggio nel, nel mondo rurale per sapere se la cucina popolare italiana resista ancora resista a questa invasione di barbari Per fare quella parmigiana a domenica oppure il 15 agosto servi tutto quello che ti potrebbe servire magari per dare da mangiare a tuo figlio per avere più energie per lavorare la terra e la domenica che non è il giorno del Signore ma il giorno in cui ci si comporta da grandi Signori, si offre la peculiarità è che facciamo che tu hai invitato 30 persone per mangiare la parmigiana nella testa malata di ognuna di quelle 30 persone ognuno cucina per 30 gli hacker di Rotarab fanno un lavoro fondamentale perché, eh, perché bisogna inventare nuove forme di resistenza in una società in cui il mercato schiaccia completamente le forme rurali invece hanno delle forme di innovazione incredibili di resistenza e di anticorpi alla globalizzazione talmente forti che si riuscisse a organizzarla sia da un punto di vista di comunità di nuova forma di comunità che da un punto di vista di comunicazione al mercato potrebbe essere una resistenza solida, solidissima per tanti contadini e anche per i consumatori. Signori, siate militanti fino in fondo, esercitatevi alla perdita del tempo. Se qualcuno vi dice che il mondo è un conflitto di culture, tanto più adesso ricordatevi che il mondo è un incontro di culture. La battaglia per una nuova agricoltura social passa attraverso una responsabilizzazione dei consumatori, cioè i consumatori devono, devono avere la consapevolezza che per mangiare in modo sano, per dare da mangiare ai figli, devono, devono mettersi in contatto con i contadini, devono far sì che i contadini possano resistere eh, con, delle forme, con delle forme sane di, di agricoltura, di allevamento e questo possono farlo solo se ci sono delle reti di consumatori sufficientemente adeguate.